Mi vuoi già dentro? Ecco come mi sto bene? Sì. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo venuti a fare Urban Downhill a Vicenza. Non potete... Non preoccuparti È dell'alboreto eh, ma, ma se lo tagliamo sta parte <ride> Ragazzi, siamo venuti a Vicenza A fare Urban Downing, Perché continuiamo la serie Degli Urban Downing Nelle città italiane Questa volta siamo accompagnati Dal buon Sinna Piacere Sei proprio originario di Vicenza oh? Vicenza Abbiamo anche, anche tutti i ragazzi del park Il buon Eros come al solito Di Azzaline, che è di Verona E vabbè Riccardo Sfalloppio Come al solito <ride> Baffo incredibile eh, bra <ride> Bravo Bravo lui che ne capisce Bravo <ride> Che baffo, guarda, <ride> Red Bull. Perché è quella dei campioni, ragazzi. Mi hanno detto che Vicenza è la città col niente cosmico. Che cosa c'è di bello a Vicenza? C'è di bello le luci. Sassi, però noi dobbiamo riuscire a trovare lo stesso degli spot per girare in bici. Quello è l'obiettivo. Prima di partire, un detto Veneto. Figa e cavai, noi basta mai. Che vandali. Vedi anche tu quello che vedo io? I mi bro Carretero di iniziazione oh, Che pena che mi no. ha Tra l'altro sarebbe l'ora dello spritz? Di già Sarà alle 2 di pomeriggio Ah lo spritz è di 2 Con Vado Oh mi sentite? 118 bici dell'alboneto anche a sto giro dopo averla usata anima adesso ce la uso un po' Sinna andiamo in piazza dei signori che è la piazza principale di Vicenza ah, okay. che siamo arrivati già non è grandissima <ride> <ride> è un piccolo particolare oddio. Ah signor Sinna Ma... oddio che bello vederti dal vivo a fare queste cose eh. mi sembra un bel... bro! Oddio, oddio. no no non sono capace non sono capace non fai holly? Sta a 180 yeah! guardalo Dopo migas mi accelero di più. Questo eh, è però... il meme, quello, quello. del tipo che gli fa. Così. No. Impegni già meglio di anima però, eh. Attenzione. Eh, dobbiamo trovare una scalinata per farti sbloccare. Se... Scatti. Sì, scatti. Sì, sì. Allora, cosa importante nelle discese così? Che non devi mollare completamente i freni perché sennò prendi tanta velocità. Ah, culo indietro e freni graduale, vai. Ma minchia, ma tu sei c'è cioè, una io mi facevo tanti problemi. E questi quasi si sgheppano. Si, sghieppano. si, si, sghieppano. si può saltare dalla prima alla seconda scalinata. No vabbè. No, no è incredibile, vediamo dal vivo Ma è stupidata, piccolissimo come salta. Ma è pieno di scalinate sto posto, cioè... Ma ah, questa qui puoi farla in bici. Allora, in... Eh, Ma voi vi fate male forte, vero? Eccolo. Allora... allora. <ride> <ride> Com'era? era? Beh, è... Che questa qua è perfetta per imparare. Parti okay. da un pochino più indietro, un po' alla velocità che ti do io. Fidati che se vai un pelo più veloce è più semplice perché senti meno di tu. tu tu. Oddio, oddio, oddio! Perché si sentono meno non è affatto bene. <ride> Perché bisogna andare ancora più veloci per sentirle pochissimo. Non senti niente. Così stiamo andando ancora piano. Via, prossimo spot. a fare una cosa, a fare le sgommate lunghissime. Sì. Oh no! adesso prova a metterti in piedi e quando sgommi devi andare con l'ombelico contro qua. Stai appoggiato quasi con la pancia. No. Esatto, esatto. Oh. Vedi. Oddio, oddio, oddio. No. You how you are, you just have to say that you're fine. When you're not... Prossima destinazione. Prossima, Prossima, Prossima destinazione, Monte Monteberry. Guarda la vedita qua. Ah. Vedela la chiesa. Adesso vi dico che ti inizia a tribolare bene. Senza aver bevuto lo spritz, abbiamo poche calorie. E eh, qua ti servirebbe, sì, la Red Bull. Lui sì che ride. Ah, la, la bici senza. Ti tocca piangere adesso. Sol, solo a, a sentire te che dici di pedalare, sono stanco. Auguri! Buona fortuna a tutti. Mamma mia. Goreto. Metti un motore, Ma eh. quali sì, no. no. Siamo in cima a Vicenza, il buon Sin ci ha portato qui e raga da in cima a Vicenza adesso ci sarà la discesa più figa di tutte perché ho visto delle foto c'è una scalinata tra poco che raga non ha senso. Volevo però ricordarvi che anche quest'anno commenteremo live su Red Bull TV le gare non di DH quest'anno, quindi non del campionato del mondo di downhill, ma della serie di Urban Downhill Serro Abaco. semplicemente invece che essere gare di downhill nel bosco sono delle gare di downhill ma in contesto urbano quindi con scalini salti warride tutte robe strane quindi secondo me anche più figo del downhill vero perché l'errore è comunque sempre dietro l'angolo già domenica prossima 12 febbraio commenteremo live io e marco fontana su Red Bull tv la prima tappa di serro abaco appunto in descrizione trovate il link con maggiori info mi raccomando se non ce l'avete scaricata Red Bull tv che l'app è gratis e anche guardare la gara è completamente gratuito ora vediamo sin come si comporta sulle vere scalinate di vicenza quella lì è la cattedrale di Pisa. La basilica, quella si vede da qua, la Vicenza Se, se non c'è foschia, si vede anche la Sicilia. Veramente mi stavo per il culo? Ah, ok. Il nord di qua? Ti sembra uno che ha studiato geografia? A questo momento di. No. No. <ride> no. Questo momento, vedi, così catartico col sole, la città dietro. Non vuoi una... cantare una poesia? Io, io verrei uno sprizzo <ride> Spassare le foglie Battere le nose E tendere le tose Solo che tempo perso Madonna ma qui che roba Vabbè vi seguo e voglio vedervi Dentro dentro dentro Ma cosa dite? Oh Ma cosa? Dai vada si prendi Il salto Oddio Oddio ho saltato oh. impazziti no no fuori fuori completamente Tana Ma che cazzo di Ma che, Ma che ca... Incredibile Bellissimo Bellissimo Oddio Figo cazzo che roba Uuhu uh! no, vedervi assurdo Arriviamo sinna Oh. Ah. Hai onorevoli la smanualata 200 no, all'ora no, no, no. Se lì sbaglio esplodo male è <ride> ah, direzione skatepark. Ah, bello, guarda, guarda, guarda. Uh, è sa. Wow, menchia. Mo' put that nani in a hole. I'm being in down, I'm back in that bag again. wow. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, I'm back in that Bello, bello. Yeah, yeah, I'm back in that Hey, where you... Tu la tua vuoi fare bar Non fare un bar Io faremo un'offerta che non posso già rifiutare Basta l'ho usata troppo questa bici Si diceva bello bello <laughs> Bella merda Non so se flippeggiare o no Ma si potrebbe provare Provo uno speed check Pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, got it. If she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit off and bring it Going at it till a Put that in a hole She probably fought watch it nine talking my pocket just no weed running out the way that we socked if i got it you got it if i call and she slide and tell the mom yeah i got that shit going and she took that <laughs> to and going down and the mom put the not in the whole the beat back in that bag again mamma mia grande <laughs> cazzo oh bellissimo eh. è stato be è stato bellissimo yeah. bella sta hip molto semplice a ah, big sin adesso ci spara questa mega hip Ah, Big Sin adesso ci spara questa mega e <ride> buts passato super senza saltare Vai, Vai. Impazziti. Impazziti. Vada lei? Vado io? Dai, facci vedere. Olla un po'. Oddio. Oddio. Oddio. Oddio. Pausa. Uh. Ah, si farebbe così quindi. mio. Un po' spaventato. Ai ai. Ha fermato. Eh, non lo so. Mi, mi, ogni tanto ho me, cioè, mi, mi fa tanta paura a un certo punto. Non bloccarle così. Eh, va forte lui, uno bravo. Vai, mo molla, molla. Molla. Molla, che è più facile. Vai, vai, vai, molla, molla. Esce. Eh, sì. Oh, oh mamma l'ho fatta Ciclisti se volete venire a fare down we will venite a Vicenza E lo spritz poi Slalom Più veloce più veloce più veloce Realistico servizio uh, uh, uh, bello la giornata si conclude da questa panchina nella landa deserta Cato le braccia ritornato male bestia mi vedi più grosso ma cosa sei diventato vecchio ma figa girati e la schiena Porca di quella putta. Cazzo quanto speravo che lo dicessi. <ride> non posso farvi vedere la macchina perché raga ho fatto un po' di modifichine. Unico spoiler. Forte. Veramente forte Elaborazioni Tuning Need for speed underground Come tutti gli urban downhill Ragazzi Anche Vicenza Approvatissima Io ve lo dico sempre Basta girare le città E sicuramente trovate Degli spot fighissimi il buon Sinna si è comportato alla perfezione Dici veramente Impennate best youtuber che ho visto E impennare in bici Giuro Di tutti quelli che sono venuti con okay. me Miglior youtuber a impennare Sugli scalini Sasha un po' più bravo Sugli scalini sì. scesa ok Sasha un po' più bravo Per le battute di Gianno Brutto allora Ciao Eddie Ci vediamo Un saluto <ride>